Sono Riccardo Dal Futuro che monta il video le situazioni descritte si riferiscono in particolare alla disabilità motoria in sedia all'hotel e soprattutto a quando ancora non sapevamo, fortunati noi, cosa fosse un'emergenza sanitaria. Potrebbero esserci delle variazioni per le altre disabilità su cui non sono informato. Buon ascolto e se puoi aiutaci nei commenti. Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video Vi prego, non vi arrabbiate, non vi offendete. Guardate tutto questo video soltanto per bontare il fatto che è la quarta volta che lo faccio Tra tosse, gente che tossisce e sembra che stia morendo invece di tossire Gente che si soffia il naso come mio nonno che è del 1931 questa è almeno la quarta volta. Quindi vi prego, guardatelo tutto. Prima di iniziare col tema del video, di un'iniziativa che solitamente si svolgeva al mio compleanno. Ma quest'anno ho deciso di riproporla anche per il Natale. Con il buon proposito per il 2020, non per il 2021, di essere un pochino meno grinch, un pochino meno... Acido nei confronti del Natale e passare soprattutto un Natale un pochino più spensierato, un pochino più sereno con tutti voi Pubblicherò quindi da oggi che per voi lunedì è lunedì e per alcune settimane la mia lista desideri di Amazon E se anche soltanto due di voi, almeno due, aderiranno all'iniziativa di passare il Natale insieme Sarete ringraziati in video se lo farà soltanto una persona Invece sarà ringraziata sempre in privato Perché fare il video per una persona Mi sembra un po' troppo Autocelebrativo Questa è la cosa della quale Non dovevate arrabbiarvi Bene Adesso io e i miei capelli di cacca Ci mh, Apprestiamo A parlare di ciò che c'era Da dire nel video Questo video Lo faccio con molto piacere perché mi riguarda in prima persona Mi è stato richiesto da Sara eh, Devo fare però la promessa Che quello che io vi dirò mh, Non si eh, Riferisce Alla situazione attuale Perché nella situazione attuale mh, Di emergenza Io non ho viaggiato Le regole di cui parlerò Sono precedenti All'emergenza E Speriamo un giorno di poter dire che siano tornate ad essere quelle non, eh, non girerò il mukbang perché mi devo organizzare Oggi vi faccio vedere questo video In particolare vi parlerò del treno perché mh, dei miei viaggi in aereo era sempre occupata mia madre e mia madre diciamo che aveva il vizio di non dire le cose perché tanto ci pensava lei anche quando era un po' troppo grande ma comunque non parliamo di questa signora parliamo dei viaggi in treno mm. anzitutto c'è una differenza se voi viaggiate da soli o accompagnati viaggiate da soli la carta blu che è la prima cosa di cui parlerò non serve la carta blu serve per l'accompagnatore della persona disabile la carta blu segnala eh, in modo identificativo la presenza di un accompagnatore e da diritto alle agevolazioni parziali o totali sui biglietti. Siccome io ho viaggiato poco spesso senza accompagnatori, se faccio degli errori siete invitati cortesemente a eh, segnalarmeli nei commenti ed io metterò il vostro commento in evidenza una volta fatta la carta blu il passaggio successivo è quello di prenotare le assistenze come si prenotano le assistenze allora è ancora attivo il numero verde 800 906060 ma ehm, ha un pic una piccola difficoltà e cioè contatta a caso ehm, una qualsiasi stazione d'italia attrezzata mentre invece quello che io consiglio per chi ha un indirizzo email è quello che faccio io ossia contattare la sala blu più grande vicina alla vostra città abitando a grosseto io contatto la sala blu di firenze Sempre molto efficiente e gentile Quando io contatto la Sala Blu eh, Via email ho già un'idea Ossia mh, Poniamo non lo so che io dovessi andare a Roma Cosa che ho fatto molto spesso Per questo esempio calza a pennello Che io volessi andare a Roma e partire Non so la mattina del 22 dicembre per rientrare a Grosseto in serata del 7 gennaio allora voi dovete scrivere proprio questo sono tizio Caio non so, disabile motorio in serie a rotelle rigida per esempio voglio andare eh, vorrei andare a Roma il 22 dicembre al mattino e rientrare a Grosseto il 7 gennaio Mettiamo 2021 In serata Dovete lasciare il vostro numero di cellulare Generalmente Chiamano in tempi brevi Poverini Come tutti hanno un orario di lavoro Anche troppo lungo Se non erro è dalle 8 alle 21 e Vi richiamano vi chiedono conferma chiaramente della vostra identità eh, si informano mm, precisamente sul tipo di assistenza richiesta io per esempio non essendo a fattore ambulante eh, appoggiandomi ad una sedia a rotelle chiedo l'ausilio del carrello elevatore carrello elevatore che vi aiuterà a eh, salire in treno Sarete messi in sicurezza Al vostro posto Sperando che il treno sia dotato Di, di cinture di sicurezza Ma questa cosa non è colpa Degli operatori Gli operatori fanno del loro meglio Il 99% delle volte Ho avuto poche esperienze negative Nel merito per fortuna E, e Stessa cosa Sarà per il viaggio di ritorno Dovrete prenotare la medesima assistenza per il viaggio di ritorno vi saranno chiaramente operatori diversi e questo è possibile anche per i cambi di treno e infatti dovete assicurarvi con la sala blu di, di interesse che anche il cambio di treno sia attrezzato se non ricordo male quando nel 2012 sono andato al Bologna Pride c'era un cambio a ah, Firenze, credo, ne sono sicuro. Ovviamente io ho fatto l'esempio della mia disabilità, ma questa cosa non è rivolta soltanto ai disabili in carrozzina. Gli operatori vi aiuteranno anche se avete lievi problemi di deambulazione, se siete persone non vedenti, con il cane guida, senza cane guida. Io stesso ho una volta mh, diviso l'assistenza dello stesso viaggio con una ragazza cieca, con il cane guida e siccome in quell'occasione ebbi un episodio di intolleranza eh, feci un'email di reclamo <ride> e nella risposta di, nelle ferrovie mi fu detto che ero in compagnia della mia fidanzata non solo io non avevo mai visto questa ragazza, ma se mi seguite da un po' di tempo eh, mi, o mi avete visto magari in qualche live di eh, Paolo Channel, sapete che non faccio mai mistero della mia omosessualità <ride> assolutamente dichiarata. Abbiamo parlato dell'emissione della carta blu, del viaggio di andata e del viaggio di ritorno invece no non avevo detto tutto e potete dedurlo dal colore della registrazione quindi lo aggiungo adesso avevo saltato praticamente tutta la parte dell'emissione vera e propria de del biglietto in seguito all'assistenza riceverete infatti i messaggi di conferma in doppia copia sia sul telefono e sia sul vostro indirizzo di posta elettronica personale dovrete quindi esibire a vostra scelta o i messaggi di posta elettronica o gli sms nella biglietteria della stazione della vostra città in caso di intercity freccia bianca e forse anche freccia rossa ma non lo so perché non sono così ricco ci sarà un posto eh, contrassegnato in modo alfanumerico questo perché si tratta di posti prenotati e mm, non sempre i biglietti sono rimborsabili c'è caso è caso infatti consigliano di fare i biglietti quando siete davvero davvero sicuri di partire tecnicamente potrebbero farveli anche il giorno stesso però dipende dalla fila che c'è nella, nella vostra città io non so quanto consigliarvelo in caso di accompagnatore dovrete ovviamente dire che viaggiate accompagnati per il discorso che facevamo prima sulla riduzione del biglietto la mosca vuole fare il video con me <ride> Bene, eh, spero con questo di aver detto veramente tutto e vi lascio continuare con il video Ricordo una volta in più, per evitare fraintendimenti, che questi mh, dati si riferiscono a eh, periodi antecedenti l'emergenza sanitaria in corso Io a questo punto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, mm. vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale per video non solo di questo tipo ma anche di altro genere di attivare la campanella se avete la fortuna che essa funzioni e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!